secondi all'appello chi arriva tardi verrà messo a rapporto inizia il conto alla rovescia 8 sette, 6 oh, Tutto, tutto bene ragazzi ciao Ehi, ciao, ragazzi. ciao socia, ciao un passaggio? Ux. In avvicinamento, signore! Non avrai già finito il lavoro che ti ho assegnato, Ux? Sì, signore, sono stata alzata tutta la notte per finirlo, così oggi potrò andare di pattuglia! Sono io che assegno i compiti, Ux! Allora, gente, c'è uno scippatore oh. che ci crea dei problemi al parco, bisogna che qualcuno gli tolga il vizio! Io! Set. Andrai tu con ah, Oh, scippatori, io odio quella gentaglia Già, e quelli che rubano le calecca sono i peggiori Dico, questa volta è chiuso! Hurra per l'os! Hurra per l'os! Hurra per l'os! Hurra per l'os! Hux, archivia queste pratiche e poi sbriga la corrispondenza! E voi alzate il fondo schiena e al lavoro! Arrivederci, Hux, ci vediamo! Lora ci chiama! È evidente che non hanno bisogno di me Quanto darei perché fosse il contrario? Ehi, ma qui c'è un'intera città che mi desidera Si ricerca un nuovo sceriffo Manderò la mia domanda e staremo a vedere cosa succede Oh, ma è bellissimo, ragazzi Un pensierino per dirti arrivederci Diciamo addio oh, Che ne dite del mio nuovo look? Sei uno schianto, userei un altro tono di rossetto, ma per il resto sei perfetta Mi mancherai, Piundina, se hai bisogno fai un fischio Non preoccuparti, Moses, Prova a dare a me stessa Ormai sono grande, non ti pare? Ecco, sta arrivando! Ah, la corriere in orario. Boh, andiamo a vedere che ti pone. Chissà quanto resisterà. Come hai detto che si chiama, ah, speriamo che sia la volta buona. Lei non sarà el-ux, mi auguro. In carne, ciccia e ossa. Come sta? Io sono il nuovo sceriffo. E eh, io sono quello uscente! Eh, eh, è tutta sua! Io me ne vado! E in fretta! Così tu sei il nuovo sceriffo. Mi presento subito allora. Sono Siddy McLean e questa città è mia. Snake, Megot e Nioli, miei amici um, Molto lieta di conoscervi, io, io sono lo sceriffo Laven Ux oh, A me sembra piuttosto cappuccetto rosso Attento, piccola, il mondo è pieno di lupi ah! <ride> Forse sarà meglio farle capire chi è la legge da queste parti, capo Già, e non c'è niente di più convincente di una piccola dimostrazione <ride> siete d'accordo? cosa vuoi che ne facciamo di lei, capo? conosci la routine, Meggot quando domani svaligeremo quel vagone postale non voglio nessun sceriffo tra i piedi mm, è presto fatto accetto un consiglio, sceriffo se sei furba, non farti più vedere buon viaggio, cioccolatino No! <ride> Pronto, è lei, professore? Ehi, professore, mi serve un po' di collante per il bazooka Serviti da solo, Itaoua Lo trovi su quello scaffale Hai inventato un nuovo giochino? Giochino? <ride> no, davvero, è il mio mitra meteorologico Azionando questo congegno spara il meglio di Madre Natura. Ah! Uff, ci è mancato proprio un pelo, eh? Ah! È una gran bella arma, ne andrà matto, Dug. Ecco, a dir la verità, è per lo Sheriff Oaks. Anzi, le ho promesso che l'avrei spedito subito. Mi ha accennato al treno di mezzogiorno, sapevo che il professore non mi avrebbe delusa. Ciclone infuriato. Attenzione, materiale sotto pressione. Tuone e fulmini. Wow, li fermerò in un battibaleno! Tenetevi pronti, ci siamo. Se cioè, ti muovi, sei fritto, Mecklick! Oh. Dove hai trovato quel cannone in qualche merendina? <ride> non è un giocattolo. È il mitra meteorologico del professore. Innalzo le mani o posiziono su vento e vi faccio volare via. Ah, oh, sentite quante sciocchezze! Prendetela! Eh. Averti, McLeak, o ti scattino addosso un Nessun uragano un sceriffo in gonnella può battere se di McLeak Ah, te la sei voluta oh. oh, Ma non, forse non avrei dovuto lavarlo col sapone da boccato Oh, e adesso per di più si è anche inceppato Già, buono a far solo bolle di sapone, intanto questo aggeggio lo prendo io <ride> Legatela ai binari, ragazzi! quei tipi vogliono spaventarmi oh, ci stanno riuscendo benissimo ferma! Ah, sapevo che non c'era motivo di preoccuparsi e fare il modo di fermare il treno signorina certo se vuoi assaltarlo non potete farlo beh tu certo non me lo impedirai Ok, ragazzi. Io! Mai visto un carico così grosso, capo? Stavolta sì che siamo ricchi. E invece siete spacciati! Salve gente! Niente male come sorpresa, eh? Non riesco a uscire! Sistemateli a dovere, si meritano una lezione Agli ordini, sceriffo, su le zappe, gaglioffi Vi conviene Non potete farcela contro quattro ex campioni di rodeo Devo prenderla come una sfida? Uh, caspita, ragazzi, che bello ritrovarsi di nuovo in sella Allora, visto che ti piace così tanto, è tutta tua <ride> Oh! Ha proprio un caratteraccio Vi farò mangiare un po' di polvere Ehi colleghi, aspettatemi mai è stato così facile prendere a calci la legge, ma... Che cosa... Dipende dai punti oh. di vista e adesso stop! Che qualcuno mi faccia uscire di qui! Bene, ora smontate di sella e con le mani alzate! Mi sono perso qualcosa? Filiamocela e alla sua Salta eh? Arrivati Hightower, hey, tu resta di guardia Ok, gente, diamo inizio ai festeggiamenti Ma dove sono finiti tutti? Bene, bene, bene, Capuccetto Rosso si è portata dietro gli amichetti del bosco Mi stavo aspettando Ehi, hey, gli effetti sonori li faccio io Non è il caso di scaldarsi tanto, sceriffo Ora ti raffreddo i bollenti spiriti Perché con lui funziona? Uh, in questa città il tuo posto è nelle fogne, sceriffo Quel tipo comincia a darmi sui nervi, sai? Oh, ah, ah! Se ti serve un altro bagnetto, sceriffo, torna quando vuoi C'è l'invenzione del professore Chissà cosa combineranno adesso Non lasciarti abbattere, socia Poteva succedere a chiunque oh, Però è successo a me E poi ho cacciato anche voi questo guaio Ce ne tireremo fuori Con un piano geniale della mia mente geniale E qui, nella mia testolina da qualche parte Forse qualcuno di noi dovrebbe cercare di recuperare il mitra del professore mm, Troppo pericoloso Ma Oni ha ragione Sarà meglio trovare una soluzione in fretta Harris ci ha dato 24 ore Oh, cito le sue parole Potete dire addio al distintivo In un modo o nell'altro devo recuperare quell'arma Soltanto così avrò di nuovo il coraggio di guardare in faccia i miei compagni Chissà, magari l'ho nascosta qui dentro oh. Questa sì è una oh. bella idea, McLeak Prendere da salto i furgoni portavalori giù in città. Già, sarà come una volta quando attaccavamo le diligenze nel selvaggio West. Oh no! Allora non ci rimane che stabilire il luogo dell'imboscata, capo. Ho una mappa di Dallas nella scrivania. Che cosa è stato? Squid, uh, Squid! A me sembra un topolino. Ho un topo di fogna. Il ah, ah, ah, ah, mondo è piccolo, vero? Perché non lasciamo decidere Axel e lo scelta? Eh? Se l'hai svignata! Zed, Switchak, guardate nelle celle. Maoni, dobbiamo trovarla, potrebbe commettere una pazzia Ehi, hey, guardate cosa abbiamo trovato ux, ux. No, un sacco di indumenti in buono stato abbandonati qui da ex detenuti Bene, ci travestiamo da cowboy Ecco finalmente un lampo di genio Salute a tutti, gentaglia Fate l'argo alla banda grizzly non mi pare di avervi mai visto bazzicare da queste parti Mi presento, ma ogni cane pazzo Non abbaio, io mordo Qua la zampa, amico uh! Un grande piacere, buffone E questi sono i miei ragazzi Taglia gola Kelly Ciao, pupa E io sono Jones lo Svelto La mano più veloce del West huh, huh, huh, huh. Oh, uh, uh. Ho un piccolo conto in sospeso con lo sceriffo L'avete vista per caso? E perché mai dovrei dirtelo? Perché io sono il doro più doro di un doro. Oh. Allora battimi a braccio di ferro e ti spiffero dov'è. Mm. Oh. Ma tu sei il poliziotto. Bravo, sette più. Belli da chi da nessuno in confronto a me. Mettiamoci oh. al di caro, gente. Oh. fine del gioco, amico oh, si è spuntata la pistola avanti ragazzi, ora un trucco torcetemi un capello e ve ne pentirete volevate vedere lo sceriffo? accomodatevi attento a quello che fai, baro scommetto che i tuoi uh, amici aspettano uh. un segnale ma no, che sta dicendo? questo coso è suscettibile non può sopportare le bugie eh, eh, eh, messaggio ricevuto. Ecco il segnale. Muoviamoci. Ux, stai bene? Sì, sta bene. Benvenuti alla festa, Spirri. Non capisco cosa dici, Ux, ma tirerò a indovinare. Non voglio morire! Ci, ci sarà pure il modo di spegnere una dannatissima miccia. Oh, mentre voi ci pensate sopra, io esprimo il mio ultimo desiderio. Ha trovato il tiro a segno con lo scudo! Dai! Centrato! Il tiro! Ora non ci rimane che tagliare la corda. Dobbiamo correre subito a Dallas. Forza ragazzi, a briglia e salve! Yeah! Muoviti, è un ordine! Se solo potessi cambiarlo con un cane a sei zap. Scusatemi signori, requisisco il vostro veicolo per un'azione di polizia. Yeah! Eh? Non posso credere ai miei occhi. Yeah! Yeah! Yeah! Yeah! Yeah! Yeah! Yeah! E ora diamo una bella bussata. Fermi! State violando la legge! saranno milioni quei bei sacchettini io mi concederò una lunga vacanza con la mia parte del malloppo chissà dove potrei andare che ne diresti di un bel soggiorno in gattabuia? che il diavolo se la porti? io me la squaglio ma no, capo! e noi che facciamo? rivolgetevi ai sindacati Aitawa? quel me click non deve sfuggirci Meglio battersela, via! Andiamo, il bestiame si sta disperdendo! Ecco a voi un assaggio di arti marziali stile rodeo! Oh! Ah! Salve amico! Il vitello è impacchettato! Nessuno riuscirà mai a fermare la più veloce cavallerizza a nord e sud del Rio Grande! Se questo furgone ha qualche cavallo in più. Vai, ah. out, tesoro! Oh, no! no. Oh, no. Oh. Siamo alle cascole, amico! Noi due abbiamo ancora un conto da pareggiare, caro. Rimediamo subito. Oh. Forza, fagli vedere chi siamo! Oh. La prigione ti aspetta, cowboy! Dove sarà? Sono certo che entrati in questo vicolo. Adesso vediamo. E a questo punto le nostre strade si dividono, sceriffo. Quell'arma è di proprietà della polizia! E se non ti spiace mm. la prendo io. Ma dovete ancora ciò farmi. A te questo quest'onore, Laverna ti ringrazio, Sacha non muoverti, sacco di pulci, stavolta non hai scatto, <totipo> <tipo> eccola! sceriffo Hutz speriamo di cuore che lei resti con noi a lungo molto a lungo grazie, sindaco ma, ma non posso proprio Preferisco far parte di una squadra piuttosto che essere una stella solitaria. Insomma, desidererei riavere il mio vecchio posto Anche se dovessi occuparmi di scartofia per il resto della mia vita Questo credo sia escluso Leggi qua, ce l'hanno appena trasmesso Un telegramma dal grande capo <coughs> A promettere a Ux qualunque cosa purché torni Stop, ci occorre un eroe come lei nella polizia Stop come ai vecchi tempi, vero, socia? Ci puoi scommettere il cavallo, socia!